Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese Allora, era un po' che non facevo video su questo canale, ma volevo tornare per augurarvi buon 2022, l'anno della tigre Per questo motivo mi sono vestito un po' con i colori tipici della tigre, insomma... Più o meno più Cosa volevo fare in questo video? In questo video volevo farvi un tour della casa dove sono stato per Capodanno Questo Capodanno l'ho passato giocando a eh, giochi della Switch, a fare giochi da tavola eh, Un po' con tutti eh, i miei amici giapponesi che sono venuti a trovarmi Abbiamo fatto questo Natale in otto persone ma proprio all'insegna del relax Ordinando pizza, giocando in casa, proprio un Capodanno come piace a me qui con la copertina è stato proprio bello perché a me piace fare eh, insomma non lo so non è, non, io non sono mai stato un tipo da feste, balli e rock and roll quindi passare un capodanno così mi è proprio piaciuto vi dico la verità perché volevo rilassarvi e niente questo video volevo fare un piccolo tour della casa, volevo farvi vedere appunto la casa dove sono stato per capodanno eh, e niente spero che vi possa interessare perché questa casa tipica giapponese, super carina in questo posto appunto di Osaka um, poi siamo anche andati a Kyoto ma mi sono, mi sono davvero divertito, mi è proprio piaciuto fare un capodanno così e, tra l'altro poi devo dire Monopoly Super Mario è veramente divertente devo dire che mi sento veramente fortunato ad avere amici giapponesi che mi vogliono oh non ho acceso il microfono, ecco vabbè l'audio è un po' così ma questo si sa che è il canale secondario quindi va bene anche senza l'audio eh, del microfono che ho qui in ogni caso niente ho fatto anche tanti video crime eh, infatti di solito io mi svegliavo prima dei miei amici giapponesi e mi mettevo qui a registrare un video oppure dopo che magari andavano a dormire andavo avanti a registrare perché devo dire che eh, questi giorni io li ho accusati un po' per lavorare anche perché tra poco tornerò in Italia e dovrò fare comunque una serie di esami gli ultimi quattro esami che devo fare per eh, un IBG quindi per Bergamo devo dire che non so perché, ma non mi entra assolutamente nulla in testa in questo periodo, tra lavoro eccetera, perché io non ho neanche fatto vacanze di Natale, ho lavorato tutti i giorni, ma ho scelto io di fare così perché così poi mi posso prendere le vacanze con calma quando tornerò in Italia. Io volevo tornare il 16, ma mi sa che non riesco più a tornare perché... Eh, cioè, tornerò, ma tornerò magari un po' più in là perché ormai mi hanno detto che gli esami li posso fare a distanza. Quindi io mi sono detto ma in tutta onestà chi me lo fa fare di tornare per gli esami a questo punto, faccio gli esami a distanza e poi torno ammesso che eh, non devo fare quarantena e che non sia troppo traumatico, così mi posso fare anche la terza dose di vaccino e quindi speriamo che questo mi permetta di spostarmi tra regioni, anche perché io comunque sono di Trento ma ho tantissimi amici per esempio che vivono eh, in Veneto, o o anche in, a Bergamo soprattutto e tante persone che vorrei incontrare e Se senza questa terza dose non posso incontrarle sinceramente anche tornare in Italia per me avrebbe un pochino poco senso ecco ehm, quindi è per quello in ogni caso vabbè scusate per questa lunghissima premessa ma comunque è stata comunque questa settimana che ho comunque passato all'insegnare del relax perché devo dire che non è che sia stato chissà che impegnativo ehm, insomma lavorare durante questo periodo anche perché in ehm, okay, Singapore c'era chi lavorava, magari c'erano delle campagne da settare, ma nulla di che poi fare YouTube per me i video crime è sempre un piacere, quindi sì, è anche un lavoro è diventato proprio un lavoro non tanto per eh, quello che faccio su YouTube ma quanto più quello che faccio su. Um, altre piattaforme anche Instagram adesso sono attivissimo e anche quello diciamo che comunque mi sta dando dei buoni risultati quindi se, se volete vedere un po' le mie immagini che adesso pubblico molto più spesso potete andare a seguirmi su Instagram niente comunque io vi ringrazio sempre per seguire questi miei video spero che questo video su questo canale vi possa piacere lo stesso anche se non, non ecco particolarmente tante cose da dire e niente quindi buona visione con il video della casa spero che questo tour e eh, appunto vi piacerà un mega saluto da Seba e iscrivetevi sempre a questo canale se avete richieste per video altro fatemelo sapere qui sotto e io spero davvero di poter tornare in Italia a febbraio per un mese e mezzo forse anche due perché mi manca tantissimo l'Italia perché sono quasi due anni adesso che non torno diciamo, veramente tanta voglia di tornare per quanto io amo e adorerò per sempre il Giappone che ormai è comunque la mia seconda casa. Un saluto da Seba e alla prossima, ciao! Ed ecco qui il tour della casa, guardate che bel posto, guardate che casa bellissima tradizionale giapponese. Ecco qui l'entrata e apprestiamoci a fare questo tour. busta delle lettere e pianta entriamo adesso subito nella parte del genkan ecco come si presenta il genkan con questo gradino dove prima di mettere i piedi sopra ci si toglie le scarpe tolte le scarpe si può entrare in casa all'entrata abbiamo anche questi ombrelli e questo comodo calza scarpe le porte giapponesi di solito questa è dotata di due sistemi di sicurezza Vedete potete chiudere qui e anche qui E poi potete anche chiudere questo così Nessuno può entrare nemmeno con la chiave Una volta che ci siamo tolti le scarpe nel Genkan È arrivato il momento di entrare in questa casa Wow, Guardate come si presenta bene è veramente carinissima non c'è nulla da dire cioè mi piace davvero tantissimo l'aspetto che ha eh, questa casa con i tavolini proprio tipici giapponesi, vedete e poi il tatami rigorosamente c'è questa stanza eh, lì potete vedere che abbiamo il il wifi qui qui così, qui c'è il wifi poi qua ah, questo lo spegniamo già che per uscire. E sono anche molto contento perché, vabbè, questo essendo capodanno, la casa è molto fredda, però tutte le stanze sono munite di eh, questo... Eh, del riscaldamento, quindi diciamo che va bene. Vabbè, questo è l'angolo giacche, come potete vedere qui. Questa è la giacca mia nuova, che me la sono presa per quest'anno, per questo inverno, mi piace un sacco. Poi potete vedere qui c'è il ferro da stiro... Um, tutto quello per disinfettare Poi qui c'è un'altra stanza dove abbiamo giocato un po' a vari giochi da tavolo durante questo uh, capodanno TV uh, bella grande e là c'era anche il servizio da te che in realtà quando sono entrato era qui come vuole insomma la tradizione giapponese Ma um, a me piace di più non avere niente in giro perché mi dà questo senso di relax Ecco, poi qua c'è l'armadio, munito di tutto, guardate quanti asciugamani che c'erano. E tra l'altro c'erano tipo sei coperte. A me piace tantissimo mettermi su questi piccoli tavolini con queste coperte, stare lì comodo a guardare tv, mangiare, insomma per Capodanno, perfetto. Proseguiamo con la casa. Qui ho preso un sacco di video su Crime, spero che vi piaceranno i video che ho realizzato. E poi... Aprendo qui, cosa troviamo? Il giardinetto, vedete? È proprio tipo la casa di, di Ramma Non so se qualcuno ha mai visto l'anime Però vedete qua Aprite e c'è questo piccolo giardinetto, vedete, ehm, questo sarebbe stato molto carino, tuttavia eh, era un pochino freddo, quindi non l'abbiamo mai usato. Poi c'erano anche queste scarpette simpatiche che non ho mai avuto l'occasione di mettere, però fosse stato più caldo, se venissi qui magari l'estate, magari qui una cosetta da bere sarebbe un posto carino e rilassante. Proseguiamo zona bagno, allora abbiamo qui, Abbiamo il water, rigorosamente con tutti i bottoncini che ci piacciono tanto, come vuole anche qui la tradizione giapponese ehm, Poi abbiamo... ma qua spegniamo la luce visto che stiamo per uscire Poi qui abbiamo eh, la zona vasca da bagno ehm, Ecco qui, saluti, ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video, yay! video casa e, um, poi qua abbiamo il, vabbè, il lavandino eh, Era anche munito di tantissimi um, spazzoni da denti Che però ho finito per usare finire. E, um, Rasoi vari Questo mi piace tantissimo che è il sapone Qui c'è scritto kirei kirei Sarebbe bello bello E vedete premendo esce <ride> Ecco vabbè In ogni caso Vedete, è proprio carino che fa tutta questa schiuma, a me piace il sapone così. Spostiamoci adesso nella vasca da bagno. Eh, ecco, questa è la bella zona bagno, vedete, vasca bella, bella grande. E poi abbiamo sempre lo specchio, non so perché in Giappone c'è sempre lo specchio, perché prima ci si fa la doccia e poi si entra nella vasca da bagno. Ricordiamo che spesso la stessa acqua viene riutilizzata, magari per più membri della famiglia, per farsi il bagno. Questo succede molto spesso, quindi è per quello che bisogna prima farsi la doccia e poi entrare in vasca. Poi questo bagno in realtà è un po' vecchio, quindi non c'ha i pulsanti per riscaldare l'acqua, ma molto spesso ci sono questi pulsanti. Allora. Ma ditemi la verità, quanto vi mancava la mano di Seba? Spostiamoci adesso nell'angolo cucina. Allora, vabbè, piccolo tavolino. Poi qui abbiamo la lavatrice, lavatrice in cucina, poi qui abbiamo un po' di miso shiro, ehm, un po' di zuppa di miso, e il caffè che ormai l'ho bevuto, queste uova, e poi qui abbiamo la macchina per fare il riso, anche se non l'abbiamo mai usata, Wow! E il bollitore dell'acqua calda, frigorifero. Un pochino tutte le cose che abbiamo comprato per Capodanno, guardate quanto c'è però vabbè, abbiamo cercato di fare eh, wakeru, quindi di mettere l'umido eccetera, quindi vabbè, speriamo che almeno siano facili da buttare, ma sapete che in Giappone ci sono dei giorni specifici per buttare la spazzatura, quindi noi non essendo di questo posto abbiamo fatto un po' fatica. Poi qui abbiamo anche tutti gli utensili della cucina guardate che c'è anche questo non so se per fare l'economia che io sapete che non sono bravissimo in cucina per quanto io abbia assieme a Chiara un canale sulla cucina italiana in giapponese vabbè, tralasciando chi vuole iscriversi al canale eh, vada a farlo perché è un canale divertente non metto i sottotitoli per ora perché faccio troppe poche visite ma se qualche buona anima vuole aiutarvi con i sottotitoli per favore si proponga I volunteers tribute Qua pizza Hut da buon italiano <ride> La pizza super americana Vabbè qua il lavello non è che ci sia poi tantissimo da dire Questa è tipica delle casette un po' antiche giapponesi Non so se l'avete notato magari in qualche anime Però è sempre carino Parte più interessante della cucina è questo mestolo Con lo smile Ma adesso andiamo al piano di sopra Bene, allora, c'è questa scala Vabbè, eh, vedete, saliamo le scale, saliamo le scale, ed eccoci qua al piano superiore. Particolarità, questa finestrella, che non lo so, mi dà sto senso di Japan, mi piace un sacco. Ok, first room, qui abbiamo due futon, e eh, guardate che bella luminosa sta stanza e vabbè finestra eh, anche qua c'è il, il riscaldamento poi altra eh, stanza qui che volete volendo si può dividere con queste porte scorrevoli qui ci sono altri due fotoni quindi qua vedete ci sono già quattro posti letto um, e in più vabbè qua altra finestra bella grande e è carina perché cioè anche la vista se voi vedete Guardate quanto grida Giappone questo posto, cioè veramente, sembra proprio di essere... Guardate la casa davanti, ma in realtà è anche la nostra casa è abbastanza così, cioè è veramente carino. Cioè ragazzi, non vi sembra di essere dentro un anime? Troppo bello. Allora, poi, bagno numero due, qui abbiamo eh, un altro asciugacapelli, tra l'altro due bagni, due asciugacapelli e qua, vabbè, eh, sezione doccia. Al piano 2 non c'è la vasca da bagno, ma c'è il... Um ma c'è la doccia, poi proseguiamo qui altro bagno, altro bagno, anche qui c'è un altro bagno, rigorosamente anche questo con tutti i pulsantini, proseguiamo adesso nel vedere l'ultimissima stanza, ed eccola qui, ecco qui l'ultima stanza, stanza matrimoniale, e niente, qua ci sono due posti letto, quindi per un totale di sei posti letto, anche qua il condizionatore e l'estintore, in caso ci siano dei momenti bollenti eh, in questa stanza da letto, in questo letto matrimoniale. Bene, questo è tutto per il video di oggi. Oh. Mi spiace davvero salutare questa casa perché mi sembrava veramente di essere dentro un film di Ghibli. Ma io spero che questo tour vi sia piaciuto e spero di poterci tornare presto. Un grazie particolare sempre per vedere i miei video e un abbraccione da Seba. Abbraccio!